Mi chiami amore, mi chiedi come stai Passa il tempo, ma i sentimenti mai In quel silenzio immane Io ti ho sentito urlare Basta aspettare Ma non è facile Capire ciò che vuoi Però tu pensa a noi Come noi Quello che sognavo, che sapevo era destino Quando il mondo lo guardavo con occhi da bambina E ci volavo sopra come una ballerina Tu stringimi le mani, fammi sentire il cuore Che va un po' più veloce se poi mi chiami Hai presente quando non sai Quei momenti che non sai più chi sei Ed hai bisogno del mare Di respirare Per poi ricominciare Ma non è facile Capire ciò che vuoi Però tu pensano no Che sapevo era destino